Salve a tutti, questo è il mio primo video, eh, messaggio in un'occasione di questo tipo penso sia importante eh, dare dei consigli pratici per chi è rimasto senza mascherine. Allora, procuratevi un perizoma e poi un assorbente. Apriamo l'assorbente e successivamente lo mettiamo sul perizoma. In che modo? Questo. La parte anteriore va messa in questo modo. Cercate di tenere una distanza da una parte all'altra proporzionale ok e poi con l'aletta è molto importante che l'assorbente abbia l'aletta eseguite questo movimento qui quindi attaccate l'aletta al perizoma la parte anteriore successivamente l'altra Parte interiore viene fissata qua come vedete ok girate e potete incominciare a mettere il vostro la vostra mascherina notate bene che questo protegge perché ha al suo interno sia del cotone delle fibre qui, muccherellate che permettono il passaggio dell'aria, e qui invece una sorta di plastica che non consente ai qualunque virus di oltrepassare questa barriera. Quindi mettetela in questo modo, ok? E quindi mettiamo bene i capelli, mettiamo bene i capelli, e poi rimane qui questa aletta, questa sorta di parte che è scoperta ma c'è una soluzione apriamo qua e infiliamo questo questo lato sotto quasi come se stessimo facendo un nodo della cravata Ops. e a questo punto a questo punto abbiamo la nostra mascherina che coprirà ci proteggerà da tutti i veloci un consiglio pratico questo è un perizoma nero ma potete farlo con tantissimi altri perizoma immaginate i perizoma colorati quelli rossi quelli viola quelli azzurri quelli con i ricami quindi insomma potrebbe essere anche un oggetto sexy da utilizzare in caso di necessità ciao alla prossima